Grazie a Mauro Cosmai, ok questa challenge Non sta iniziando bene Diciamo così, eh, per però ok, siamo comunque Fiduciosi, grazie mille Per il follow man, comunque ragazzi vi ricordo Che Cocco, Salamo e Nick sono dei ragazzi Con i quali spesso gioco in live Quindi se anche voi volete giocare con me E avere magari la possibilità di registrare un video Con me, eh, vi ricordo che in descrizione Nella sezione live streaming C'è il link per iniziarmi a seguire sul canale Dove appunto faccio le live, è sul sito Viola, non è qui su Youtube Quindi mi raccomando, fatelo, altrimenti vi perdere Tutte, diciamo, tutte le live in cui giochiamo assieme Siamo, tra l'altro, in live ogni sera Alle 21 Ok, raga, io non, non mi pare ci sia gente Non vorrei, diciamo, portarmi sfortuna da solo Tra l'altro Genitz è un follow Quindi lo schermo si è già rimpicciolito, riperoni Sì, sì, raga, veloci, veloci, easy, easy Fate tutto voi il volt, Tranquillamente non lo prendo, easy Cosa intendi, scusami, fammi capire <ride> Grazie a Sissio Gamer per il follow, ragazzi, gente, ragazzi, gente sì da me Non so dove sia andata Sta in giro È arrivata in questa zona No no È gente è gente Ha costruito Non ho costruito io quindi Ok una terra Anche se il bot Si è incazzato E ha sparato me poi Ok Grazie a Frattura Grazie a Gabriele Grazie a Sissio Game Per il follow Forse già ho salutato prima Comunque Lo schermo si sta rimpicciolendo Ragazzi a poco a poco Raga, acquista. Ah i compagni stanno a sinistra Ragazzi i compagni stanno a sinistra Proprio da un'altra parte Ci possiamo pushare volendo Raga, pozza grande, lascio pozza grande Lascio qui, ok, no, se la sta facendo già salamo Raga, quando volete salite sull'elicottero lo so. Ok, ragazzi, la Fortu Gamer Airlines Sta partendo per raggiungere la zona di Celti Springs e eliminare il team ma Ragazzi, non so se avete notato Ma i miei compagni stavano andando con tanta tranquillità Perché nel game di prima si sono atterrati Avvicinandosi Semplicemente all'elicottero Cioè l'elicottero li ha atterrati e non si è capito perché Quel tipo evidentemente Ma, ma era, era un nemico? Ah, era crashato, eh, sì, direi Ok, va bene Ma non lo so, questi tipi stavano fermi, ci hanno visto hanno detto Vabbè, lasciamo stare, tanto perdiamo, ok oh, oh, oh, elicottero, stai calmo, eh Eh, ok Vai, raga, salite Vai, aspetta, raga, con calma con... St State attenti solo alle eliche, principalmente alle eliche, eh Ok che Io, devo... io forse, forse sono quelle il problema, non lo so, non, non ho capito Grazie a Squallo per il follow Grazie a Leope per il... Leopeo per il follow Frenzy, raga, gente Là, là, là, ragazzi, là Solo uno, io ne vedo uno, ne vedo due, ne vedo due Uno sul campo davanti Ti piace l'elicottero? Oh, uh, elicottero, elicottero non funziona più uh. Gente là, ragazzi Vabbè, massacrato, massacrato White, ragazzi Grazie l'olinoz per il follow Vabbè, raga, non sa neanche più su che pianeta è Cioè, poverino Ma non ho capito, dove sta? È scomparso Probabilmente quelli suoi compagni Aspettate prova a lanciare dentro Fate che mi hanno fatto danno Infame Dai Ma dai Mi è andata pure bene Ma che stanno a fare questi Ma perché giocano così male? Vabbè Ripperoni Madonna N Non so di cosa tu stia parlando Sta arrivando un altro elicottero comunque Mamma mia ragazzi Allora ragazzi l'elicottero sta lì Se avete jump gli busciamo sincero Aspetta, risalgono risalgono Non ha senso non ha senso aspettate Vai ragazzi andiamo sull'elicottero e Ce li andiamo a prendere Grazie a Ryan Diba per il follow Ok ragazzi è lì Fugge fugge No ragazzi sta pure gente giù Ok ok aspettate scendo Scendo perché non voglio fare uno scontro con pure un team sotto Però il problema è che quelli Capito che stanno facendo? Stanno facendo l'assalto dall'alto Quindi ma che cavolo Io Ragazzi io non ho capito niente Io ho visto solo 5 persone a terra L'altro team ragazzi sta arrivando L'altro team sta arrivando 62, uno headshot Uno fermo Quindi credo che lo eliminerò Dai che noia Un'altra terra Ah raga manca l'ultimo Manca l'ultimo Con calma Non fate eliminare salamo uh. Ok Rianimo cocco Rianima salamo man Questo è stato un fight molto carino Perché credo che ci fossero circa tre team oltre a noi Raga pozza grande Pozze piccole Facciamo in fretta raga Che poi ce ne andiamo Dai Grazie a Gabri per il follow Grazie mille A te li posso dare Per caso voi avete piccoli raga Grazie a David Davi Gamer per il follow Ok ragazzi pronti? Vai raga, vi voglio carichi Vi voglio carichi Che tra l'altro sta so pure la save Ok da l'altro lato Andiamo No ma è Ci è andato molto bene Ci è andato molto male Ok raga. Grazie a TUSER per il follow Grazie A comparema KNGL Grazie a Lespa, Vabbè sì Ciao. Ciao schermo È stato un piacere È stato un piacere schermo È stato un piacere averti avuto Guarda Colpito, 126 a terra. Stanno pure là, ragazzi. Stanno pure là. Si, sì, ma costruita. Cioè, non capisco perché non costruiscono. Cioè, 126 però, quello è red shot, eh? Scusami. Ok, vabbè. Vai, ragazzi Lootateveli Poi andiamo in safe. Grazie a te, Teotek per il follow Vabbè, vabbè, ciao, ragazzi Cioè, vabbè Ciao, ne, ciao ne. Grazie a Jack No, vabbè, raga, è inutile Cioè, io non so neanche più perché sto giocando Secondo me non si vedrà più nulla Secondo me non si vedrà più nulla Cioè, ma specialmente se le persone sono da mobile se, Specialmente se le persone sono da mobile Non si vedrà più nulla Salite, raga, dai C'è ancora gente che spara, tra l'altro Da lì, da lì, da lì Ci mettiamo in high ground, ci mettiamo in high ground Aspettate Piatevi di high ground, ragazzi Sta arrivando pure un tizio da sinistra, però, eh Eh. Uh. Ma ti ha eliminato l'elicottero? Serio? Quindi di eliminare quello ragazzi Poi abbiamo anche un elicottero alle spalle Sì vabbè ma eliminare il tizio Ci ho provato Grazie a Fra per il follow Vabbè ragazzi Non commento neanche più Ragazzi, io ho preso l'elicottero. Eh, se volete salire. Vai salamo, vai. Arrivo, arrivo. Grazie ai pale per il follow. Ah, ce la faccio, ce la faccio. Dai, dai, dai. Grazie Alessio per il follow. Uh, questa cosa sta finendo male. Vai, aspettate, raga. Scendo, scendo, eh, scendo di propotenza. Sì, mi ha fatto male anche a me l'elicottero Vabbè, questo non l'ho neanche colpito Stavo notando l'elicottero che mi stava affadando rip. Raga, questo elicottero è intoccabile Lasciate stare, non, non è più cosa, dai Grazie Ciro, grazie Alessio Grazie a Cree, grazie a tutti ragazzi Eh, Quelli in ground non si fanno colpire facilmente 315, a terra Pushate, raga, pushate, pushate, pushate Tanto sta messo male Confermato, confermato, vabbè siamo in 9 ragazzi, 4 contro 5, 4 contro 5 Non so dove voglio andare però, vabbè, tanto che avete tre jump Possiamo avere un po' più di mobility <ride> Esatto, in questa partita ha fatto più danni Nell'elicottero che le persone In realtà anche in quella di prima Anche in quella di prima, però Qui si è distribuito il danno ragazzi, qui si è distribuito Lì si voleva vendicare di tutte le volte Che non ho detto la fortune di line sta Per partire, grazie Hermi on Twitch Per il follow, tra l'altro ragazzi Altro follow, vabbè ormai cioè <ride> Non si vede più niente. Anche se ho rimpicciolito al minimo, credo che ormai non, non si vede più niente. Dai. Cioè. Oh, Raga la gente sta lì. Sta sia sopra sia sotto, ragazzi. Sono due team, vabbè ovviamente. Perché c'erano cinque. Cioè. Ah oh, no. Sì, sì, sono due team. Sono quattro, quindi sarà forse 2-2, due, 3-1, due, non lo so. Quello sembra da solo. Sta pure a curare? No, tranquillo, ma è tranquillo. Ah, ok, è arrivata. Raga, provo a fiancare questi che questi li dovrei eliminare con una facilità incredibile Ok, era solo ragazzi, il team è da tre No, il team è da tre, sì So ancora fare i calcoli, wow So ancora fare le addizioni, mamma eh. Ah, vabbè, il problema è che pushare su questi è un casino Sì, sì, a parte che è esatto, devono per forza prendere la funivia Anzi, ora gli faccio una scala così se si sentono in difficoltà almeno scedono da questa Ragazzi, scendete da qui, tranquilli, tranquilli. Vi aiuto io, vi aiuto io. Scendete. No, ma come? Perché? Perché scendete da lì? Non ha senso. Ma vi avevo fatto la scala. Mi, ave... mi sono offeso. A parte che mi sono preso tanti di quei danni. Grazie a Salamo, per, uh, per le bende. Ragazzi, 26 kill. 26 kill, tra l'altro, cioè. Ah, raga, picchioniamolo, picconiamolo, picconiamolo. Dai. Aspettate gli push. Cioè raga veramente picconatelo solo. Picconatelo solo. Oh oh. Panico. C'ha un fucile a pompa. È pericoloso raga. È pericoloso. Attenzione. No raga non sparate. Non sparate. Non sparate. Picconiamolo. Picconiamolo. <ride> picconato. Picconato.